Amici, l'uomo ci scruca i nostri, fa mangiare, la mi la vinita. L'uomo mi scruca qualcosa che si mangia, così capisce che non è mica Ma scruca sempre tutto. Ehi, ma è una malattia, non è mica colpa mia. E allora, forse l'uomo ta malattia, non chiedo, eh? Sarei la vittima. Ho oh, già da aiutare lutin. Ma quando ti m'hai trocata la mia c'è la mèda? è mia! So una vittima, un keio, un mio olì mica aiuta! Aio, dallo aggià la mèda, così non a da pieni due ore come l'ultima otta! Oh, ma via, dicki che cantare un male! Ok, tu ok, tu hai te! Pidiala! ringrazio. Non sai mica cantare! E un pian di mica! Oh, un pian di mica! E' ridemi un bastone matico, e avrà già avvore sta! non non eh. <missima> <simitation> sai mai in quale tu sei che ti usi tu senza, senza macchia distrutti piano la nostra, nostra macchia senza misura ciò che tu facci <simitation> <Cioi. A -ci>. <simitation> <simitation> Fa